infilare la testa dentro una cappa chimica Cosa assolutamente vietatissima e da non fare. L'unico momento in cui tu puoi inserire la tua testa all'interno della cappa chimica è solo ed esclusivamente nella fase, diciamo, di pulizia, a patto che la tua cappa sia sgombra, a patto che tu non, non stia manipolando in quel momento o non abbia finito da poco. Quindi <ride> quando tu eh, devi pulire la cappa, ovviamente alzerai tutto il portellone e introdurrai la tua testa. In ogni altro caso, in qualsiasi altra, in qualsiasi altro caso, in qualsiasi altra fase, della lavorazione tu non dovrai mai inserire la testa all'interno allora, considerando che le cappe generalmente hanno un vetro frontale che è, dovrebbe essere bloccato che dovrebbe arrivare intorno ai 40 50 cm dopodiché fermarsi quindi sarebbe abbastanza difficile infiare la testa all'interno se non forzatamente Tuttavia, questi blocchi possono essere bypassati o possono non essere presenti su cappe, per esempio, più vecchie. E quindi eh, mi è capitato spesso di andare nei laboratori e vedere che eh, le, il personale eh, inserisse la propria testa all'interno per vedere all'interno di un qualcosa, per vedere meglio quelle che sono le fialette e quindi sporgersi all'interno, insomma, per varie tipologie di lavorazioni o eh, diciamo comportamenti e atteggiamenti errati e sbagliati quindi mi raccomando ricordati mai inserire la testa all'interno di una cappa chimica questo perché all'interno ci potrebbero essere ancora dei vapori ci potrebbero essere assolutamente dei vapori anche se tu hai finito da poco a lavorare peggio è se hai sotto mano le sostanze quindi stai già stai proprio manipolando però immagina che quando hai finito infatti di eh, utilizzare una cappa si dice sempre che devi lasciarla accesa ancora qualche minuto 5-10 minuti affinché l'aria venga estratta totalmente e il, venga canalizzata completamente all'esterno, quindi 10 minuti, un quarto d'ora, benissimo, lascia la spenta, tutto chiuso, ovviamente non ci devono essere sostanze volatili che continuano a contaminare la cappa, solo nella fase successiva potrà introdurre la testa all'interno.